Cari naviganti, bentornati! Come probabilmente sapete il 28 marzo scorso è scomparso Ryuji Sakamoto un grandissimo compositore, un grandissimo musicista e quindi dedichiamo la puntata di oggi e anche la prossima a lui Allora, ho chiamato questa puntata Merry Christmas Mr. Sakamoto con riferimento ovviamente al suo brano forse più famoso che era Merry Christmas Mr. Lawrence eh, brano per il quale veramente avuto una, una notorietà internazionale un brano che ha più di 40 anni dall'uscita insomma, 40 anni giusti quest'anno in effetti eh, è ancora famosissimo ed è ancora diffusissimo quindi insomma mi è sembrato il, il modo giusto di omaggiare un grandissimo compositore, incredibilmente fantasioso incredibilmente eclettico ed è, è quello che è stato veramente un ponte culturale fra, i, fra il mondo occidentale e quello orientale, quello insomma che ha battuto un sacco di barriere ed è riuscito a, a farsi conoscere e a diffondere la musica di, musica di tipi così diversi di, di, di così tanti eh, stili diversi che è difficile inquadrare Sakamoto nell'ambito di, di, di un solo genere eh, basti dire che ha fatto 15 colonne sonore quindi neanche tantissime 15 di colonne sonore quindi neanche tantissime e quindi insomma, non possiamo neanche solo definirlo come compositore di colonne sonore ma quelle che ha fatto sono veramente state... Eh, basilari e fondamentali nel, nel, nel prosieguo della storia della musica della musica del film però poi ha, ha affrontato così tanti generi pensate che, che in 45 anni di carriera ha fatto uscire circa 120 album in realtà non, non c'è neanche una sigla precisa perché alcune sono collaborazioni alcune sono eh, fatte con, con, con altri nomi insomma mh, è perfino difficile avere un numero preciso però se, se considerate una media di 3 barra 4 eh, dischi all'anno eh, Capite insomma che stiamo parlando veramente Di un caso veramente unico E particolare nella storia Della musica da film E della musica in generale Sakamoto nasce e studia a Tokyo Nasce nel 1952 E comunque a Tokyo passerà tutta la parte Della sua eh, fase formativa eh, già dai primissimi anni 70 comincia a utilizzare i sintetizzatori, non è stato certo il primo, ma insomma i giapponesi insieme ai tedeschi naturalmente insomma, sono stati i primi, non tanto a usare i sintetizzatori che si usavano già negli anni 60, qualcuno addirittura negli anni 50 li usava, eh, però insomma sono stati tra i primi a, a utilizzarli in fase, in chiave pop quel periodo che è stato comunque un periodo veramente formativo e veramente di, di magmatico fermento per la musica pop ma non solo per lo sviluppo, per la musica elettronica per, per i sintetizzatori, per i campionatori per le drum machine tut, e per tutte quelle strumentazioni che oggi sono a, insomma come dire pane quotidiano anzi per certi versi ormai più che veri e propri sintetizzatori noi usiamo degli emulatori cioè dei, dei software che emulano e quello che facevano questi sintetizzatori più di 50 anni fa impossibile parlare di questa fase culturale musicale che si è sviluppata negli anni 70 senza nominare il, il gruppo in cui Sakamoto entra a far parte alla fine degli anni 70 cioè gli Yellow Magic Orchestra eh, vediamo in questa foto tra l'altro una foto a distanza di 30 anni l'una dall'altra una del dall 1978 e una del 2008 per una reunion che avevano fatto L'importanza allora, di, di questo gruppo nel, nella musica pop e nello sviluppo dei sintetizzatori è, è enorme. Enorme perché hanno avuto un successo molto grande non solo in Giappone, la loro, loro patria, ma anche in tutto il mondo, anche in Gran Bretagna, che poi insomma avere successo in Gran Bretagna voleva dire poi averlo in Europa e averlo anche di riflesso negli Stati Uniti. Il ruolo dei Yellow Magic Orchestra appunto nella musica pop è stato veramente enorme. L'influenza che hanno avuto su una quantità di stili musicali che sono sviluppati negli anni successivi, cioè sul synth pop, sull'ambient house, eh, sull'electropop e perfino sull'hip hop, è stato veramente veramente enorme. Sono stati praticamente già dal 1978 per qualche verso 77, dei veri precursori di quello che sarebbe stato tutta la New Wave degli anni, degli anni '80. Sono stati un gruppo che hanno influenzato anche i Mode, modi di Duran Duran. Insomma, quindi enorme l'influsso che hanno avuto nella musica orientale e anche occidentale. Adesso vedremo con quali, con quali specifiche. Sono stati tra i primi a utilizzare i loop, eh, quantomeno su digitale. Eh, prima lo, faceva, lo si faceva ma ovviamente in maniera analogica sono stati i primi a utilizzare le, le drum machine insomma quindi eh, ripeto tutta una serie di standard che poi oggi per noi sono appunto degli standard delle, delle, mh, dei dati tecnici assodati e acquisiti per loro erano veramente i primi tempi e sono stati dei precursori senza voler assolutamente sminuire quello che è stato il ruolo di Sakamoto all'interno del gruppo gli altri componenti erano ferrati quanto lui e forse perfino, perfino più di lui. Anzi sono loro se vogliamo che danno veramente che portano dal punto di vista tecnico dei sintetizzatori il suono della band, si inventano il suono della band. Quello che fa Sakamoto, oltre a dare il proprio contributo musicale, è portare tra virgolette i Kraftwerk, cioè fa conoscere al gruppo Uh, i Kraftwerk è forse il più importante gruppo di musica elettronica de della storia insomma, che per decenni ha avuto un'influenza enorme su tutte, su tutte le band che hanno fatto musica, musica elettronica um, con una differenza però che mentre i Kraftwerk per loro stessa uh, definizione e ammissione facendo una musica che vuole essere distopica e, e, e perfino angosciante per certi versi uh, il ruolo del uh, come dire, il, il mood che vuole trasmettere e la Yellow Magic Orchestra è al contrario un, di gioia, di, di, di felicità e di, e di grande positività. Ecco, tenete presente che quella, la generazione degli anni '70, appunto, che, che comincia a utilizzare i sintetizzatori, è già la seconda generazione che li usa quindi eh, non sono degli innovatori nell'uso dei sintetizzatori ma sono degli innovatori nel fatto che li usano nella musica pop, ecco eh, in questo senso assolutamente sì eh, uno dei gruppi, del, um, uno dei gruppi del, um, della Yellow Magic Orchestra era anche assistente di Isao Tomita, Mita che abbiamo già incontrato se vi ricordate quando abbiamo parlato di Apocalypse Now a proposito vi lascio il link in descrizione qui sotto se siete su YouTube e qua sopra se siete su Facebook è importante dire che soprattutto all'inizio della carriera non vogliono scimmiottare lo stile occidentale. L'esatto opposto... Tutto il gruppo e Sakamoto in particolare anzi critica l'atteggiamento della maggior parte dei gruppi, dei gruppi giapponesi degli anni 70 che fondamentalmente appunto cercavano di imitare quello che si faceva in Inghilterra o quello che si faceva in America senza dare un contributo come dire estetico particolarmente rilevante Sakamoto e tutta la Yellow Magic Orchestra o gli Yellow Magic Orchestra dicete voi come preferite chiamarli decidono invece di portare all'interno della loro musica pop, elettronica, tutto quello che volete la parte tradizionale giapponese ed è una, una piccola evoluzione in Giappone probabilmente i ragazzi il pezzo che ascoltiamo adesso non dirà niente ma per chi ha la mia età è un pezzo che ricorda assolutamente tantissime cose ora ve lo faccio ascoltare e poi vi dico dove l'avete sentito ne possiamo ascoltare solo... Ve lo ricordate? Ecco, fermiamoci, altrimenti poi ci, ci bloccano per questioni, per questioni di copyright. Questo brano, che si chiama Ride In, è, è conosciuto da chi ha la metà, non fosse altro perché oltre a un grande successo commerciale è stato utilizzato come sigla di uno di quei quiz di Mike Bongiorno che andavano veramente per la, per la maggiore insomma, quindi aveva avuto un'ulteriore diffusione a causa di, eh, del fatto de che era appunto stato utilizzato come sigla di questo programma nel 1978, stesso anno in cui esce il brano che avete appena ascoltato Sakamoto fu uscire anche uno dei suoi album da solista che si chiamava The Thousand Knives in cui praticamente si sviluppa quello che era il suo programma musicale dell'epoca cioè utilizzare la musica tradizionale giapponese però attualizzata, rimodernizzata e trasfigurata per certi versi ehm, attraverso l'uso dei sintetizzatori quindi della musica elettronica nel 1983 c'è come dire una svolta un po' perché eh, Sakamoto inizia a lavorare alla sua prima colonna sonora che sarà Merry Christmas, Mr. Lawrence, che poi nella versione italiana sarà Furio, con David Bowie, eh, nel ruolo di attore e anche Sakamoto stesso, oltre a comporre la colonna sonora, eh, reciterà nel film. Perché è importante? Innanzitutto, appunto, perché inizia a lavorare nel mondo delle colonna sonore e poi perché con questo brano, che ascolteremo tra poco, cioè appunto Merry Christmas, Mr. Lawrence, Sakamoto entra veramente nel gota dei compositori mondiali. Ora lo ascoltiamo. C'è qualcuno che non conosce questa musica, non credo, anche perché poi cantata da David, David Silvina era diventata una canzone che era stata veramente una, una hit mondiale insomma, e ancora oggi viene utilizzata in pubblicità, utilizzata in trailer, utilizzata in documentari. insomma. Eh, come avete sentito c'è un carattere orientale, giapponese in particolare, molto forte eh, e questo come dire, è il primo, eh, non è tanto il primo esperimento di diffusione di musica Ehm, tradizionale giapponese con un qualcosa di più moderno e, e, e, di, e di occidentale anzi come ho detto già, da, già dalla fine degli anni 70 Sakamoto lo faceva però è il primo eh, esempio di un successo mondiale in cui viene applicato questo principio successo mondiale se vogliamo perfino superato da quello che verrà solo quattro anni dopo nel 1987 le musiche per l'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci che addirittura vinceranno l'Oscar, qui vediamo una foto, per dire la verità, Sakamoto l'ha scritta insieme a David Byrne e a Kong Su, comunque sì, insomma, al netto, al netto come dire, della triplice paternità della colonna sonora, eh, vince l'Oscar e veramente il suo nome decolla a livello mondiale. Bene, lasciamo il buon Sakamoto a godersi il meritato successo mondiale che questo film e la vittoria di questo Oscar gli porta, e ci vediamo la prossima volta, continueremo la storia di Ruichi Sakamoto e di tutte le sue innovazioni musicali nella musica da film e non solo. Alla prossima, non mancate!